Thank okay. you. Ti incontro sui profili d'oro del sogno, estate di luce, e gli occhi riempi ed il cuore che solo per te sgrana rintocchi di cielo e parole. Ma raggela in domande la stasi del suono, orrido abisso di inascoltati dolori la strigata di giorni a venire, la strada svanisce tra specchi di orizzonti, e tu, sempre laggiù, nell'attesa del mio passo, certezza del cammino che la terra divora, e s'alzano al cielo muto d'azzurro, nuvole del mio sudore, tributo a te, che nel labirinto del caso mi cerchi, e non sai. E ti dirò di quando sempre l'universo immolava orbite su orbite agli dèi, vibrando solo un poco in fondo di tacita tristezza. Ed io, ribelle, mi negavo all'indice del divenire, teso nello spasimo di antiche leggi ed osceno, sulle sponde del possibile a cui m'incatenava. Mi Ti dirò, dunque, ma ora Penelope Strana dono fili di luna alla tela del tempo e nel giorno in moto pericamo sorrisi coi raggi di sole che mi raccontano il tuo volto. Questa bellissima poesia con cui quasi mi congelo da voi era lettera al figlio di Roberta Panizza. Concludo questo mio viaggio nelle parole, nei sogni e nelle immagini eh, con un video che ho realizzato dalle parole di Wanda Roda, che è una scrittrice milanese e che ha dedicato dei piccoli racconti alle donne milanesi eh, in questo periodo particolarmente colpito. Cioè le, settantenni, gli ottantenni, particolarmente a rischio del eh, coronavirus. E, sono delle parole molto belle eh, con le quali appunto decido di, di chiudere questo nostro appuntamento e eh, mandare un augurio, e un bacio, un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno aiutato a sognare con le loro parole, con le loro poesie. Pronto? Ciao cara Come andiamo? Ma no che non disturbi Non ho niente di meglio da fare Fino a notte fonda Anch'io tutto bene Ormai Ho rallentato così tanto Che tra un po' mi pietrifico Ti ricordi i primi giorni? che cercavamo tutte le scuse per poter uscire e tutti i metodi per mantenere il cervello attivo così dicevamo, il cervello attivo mi vende da ridere solo a pensarci erano solo due settimane fa hai ragione sembra mesi adesso Andare a comprare il giornale all'edicola, è un evento. Torno a casa stanca e disorientata. Succedono un sacco di cose per strada. Prima non ci avrei fatto caso, ma adesso sembra di stare al cinema. Così, se posso, non esco. Sì, sono tre giorni. Anche te? Beh sì, è diverso. Tu la famiglia, io sono qui da sola. Passo un sacco di tempo alla finestra. La rituperata finestra al piano rialzato sulla strada. È diventato un tesoro di scoperte. E nel palazzo di fronte ho visto dei corpi umani. Gente in carne e ossa. che fa cose. Da non crederci. L'avrebbe detto. Ci facciamo anche timidi cenni di ti saluto. Ah oh, no, no. Niente di plateale per carità. E stiamo sempre milanesi anche nell'emergenza che mi ha chiamato ieri dai anche a te pazzesco non lo sentivo da anni voleva sapere se ero ancora viva presumo noi della fascia a rischio dobbiamo allargare il controllo sociale a tutte le nostre amicizie però è bello sento un sacco di affetto Basta che non mi dicano che andrà tutto bene. Non andrà tutto bene. Un'epoca è finita. E chissà come sarà la prossima. Sono stanca però di aver paura. Basta che siamo bene miei. Per il resto, che ci possiamo fare? Va bene. Allora ti saluto e ci riaggiorniamo. Abbi cura di te. Sì, anch'io. A domani! Ciao! Hai chiamato te? Eh. Vedo che c'è una chiamata persa. Era andata solo a buttare l'umido. Anzi, adesso che ci penso, ho cribbio. Non mi sono lavata le mani rientrando. Eh, ma non si può mica pensare sempre a tutto. Ogni tanto mi viene da mandare tutto quel paese a fregarmene. E poi però penso, se sono io a contagiare qualcun altro, che... Ah, magari te? Chissà no, so, chi era. Quando squilla il telefono è l'unico momento adrenalinico della giornata. Te, tutto bene? ti ricordi quando ci lamentavamo di quanto fosse noiosa la nostra vita dopo la pensione il solito cinema il mercoledì sera il solito caffè con le amiche l'aperitivo con i campani di acquarello e di storia del rinascimento le citarelle al lago col treno delle nord mai un imprevisto mai un'avventura più avventura di così Credo che sarà sui libri di storia un domani. Sì, ci sarà un domani. Sì, oggi mi prende male. Ho fatto un altro di quei sognacci ansiogeni che mi perseguitano da per due settimane. Cioè mi sono ora per tormentarmi. Ma alla radio, uno psicologo diceva che fanno bene, sono catartici. Sarà. A me rovina la mattina. Ah, mio vicino ha chiamato al cellulare un'oretta fa per sapere se potevo stampargli un, un po' di moduli autocertificazione nuovi. Ah, cambiano ogni due giorni. Adesso li stampo e li lascio sul ballatoio. Ah sì, sì. In cambio ha detto che va ad essere lunga, se mi serve qualcosa, e allora devo concentrarmi su quello che, che potrei farmi comprare. Ho il cervello completamente vuoto, eh, sì, dai, meglio che ci risentiamo il domani.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 anni l'uomo dalla camicia rossa mi abbracciò, mi ricordo un giardino rinchiuso in un muro di cinta sgancherato di pietre pomici e laviche graziate bitorzolute, coperte da muschi ed erbe selvatiche, un grigiastre, alto oltre la mia testa se anche fosse salita su uno dei massi sporgenti posti alla base. Le capi dei conigli, sovrapposte con manciatoie formate da intrecci di filo di ferro arrugginiti, i conigli maschi da una parte, le femmine da un'altra, e i piccoli, selezionati per grandezza, collocati in gapie differenti. Tutti i pomeriggi fungevo da vivandiera, passando sotto l'albero di limone